Allora, le novità sono molto, anzi è cambiato proprio diciamo, un po' l'indirizzo del festival. Prima si rivolgeva al, diciamo, a promuovere la danza ma poi anche l'arte multidisciplinare della regione Lombardia e invece quest'anno diventa un festival nazionale. È un festival nazionale però ha sempre Ehm, diciamo un motivo particolare, molto rivolto all'innovazione, al futuro, alla contemporaneità e, ed è rappresentativo di due progetti in parte: dell'incubatore CIM per futuri coreografi e del, di DESMI. E infatti, vede anche l'unione, diciamo, un'unione progettuale tra eh, CIMD. Teatro Fontane per i pezzi urbani che va verso il futuro eh, della danza a Milano. Il, il, il programma è molto nutrito, vede appunto i tutor dell'incubatore che sono eh, Marco D'Agostin, Daniele Ninarello, Davide Verrosso, che terranno anche delle masterclass nei giorni seguenti al loro spettacolo. E poi ci sono tutti i coreografi di Densmi, che sono Marianna Andrigo, Paola Fonti, ehm, Luna Paese, Elisa Sbaragli e Giorgio Azzone, spero di averli considerati tutti, Daria Menichetti, mi dimenticavo. E poi eh, ci sono altri giovani come Tommaso Serratore, Claudia Marsicani con Daniele Turcone, Matteo De Blasio e Francesca Sproccati. Poi ci, eh, ci sarà anche la partecipazione di Giuseppe Muscarello che dirige un festival con formazioni a Palermo e con cui siamo diciamo, in partenariato, in collaborazione da qualche anno. Il tema è eh, di luce ed ombra e questo tema verrà anche eh, approcciato nell'incontro che come sempre apre il festival. Dance.me nasce come creazione online di un progetto coreografico, poi diventa una piattaforma mobile creando l'app Dance.me e poi ha prodotto alcuni degli spettacoli che sono nati online e li ha portati in teatro e finché poi quest'anno diventa anche un organismo di produzione che produce sei giovani coreografi che sono presenti al festival, come abbiamo detto prima. Eh, incubatore per futuri coreografi è un progetto eh, del CIND, diciamo un progetto che io ho eh, proposto e che ha ottenuto il contributo del MIBA e che vede, è basato proprio sulle pratiche del corpo e che sono secondo me un il, la, una tendenza, una delle tendenze che noi vediamo nell'ambito della danza contemporanea e eh, perché diciamo è dal corpo che facciamo nascere o attraverso il corpo che facciamo nascere la creazione. E le pratiche sono che sono, indicano un'esperienza e non un fatto formale tecnico, per essere proprio estremamente sintetici. Eh, questo incubatore vede 10 eh, giovani tra i 20 e i 25 anni che condividono il loro cammino eh, con tre tutor che sono, appunto, Marco D'Agostin, Daniele Ninarello e Davide Varrosso che eh, portano avanti tutto questo discorso insieme cioè, a loro. Li vedremo in un piccolissimo studio quest'anno perché sono il primo anno di percorso, ma poi come idea al terzo anno, ci sarà una sezione del festival interamente dedicata. Allora siamo qui con Musa perché non ci lascia esprimere il video e quindi allora, due ragioni per venire al festival sono molto semplici. La vivacità di questo festival che vede sia un programma molto nutrito ma il fatto che ogni sera ci sono due o tre interventi, c'è un modo per stare insieme, per incontrarsi, perché ci sarà un aperitivo, un buffet. Secondo me, cioè io desidero molto che sia un momento proprio di incontro e di gioia per il pubblico. Il festival dura tutta la settimana, quindi al pubblico deve anche armarsi per venire, ma speriamo che sia numeroso e felice di partecipare a questa esperienza. E poi un, un altro motivo secondo me è che ognuno può comprendere, arrivare a comprendere se è di luce o di ombra perché è un elemento che sarà visibile sia nei corpi sia nella concezione dello spettacolo e, e anche nel modo che uno ha di vedere le cose quindi questo è anche molto interessante. Vi aspettiamo, a presto!